Bene bene bene, oggi numero tondo, sono 20 giorni che pedalo ormai penso sia la penultima tappa, farò quota 21 quindi tre settimane piene sto partendo da Gussago, sono davanti alla loro cattedrale gigante e molto sobria con i leoni in difesa proprio di fronte il cielo è sereno, leggermente nuvoloso quindi forse un pelino fresco le previsioni dicono che ci sarà il sole tutto il giorno ad arrivare a Milano e domani appunto sarà l'ultima tappa del mio viaggio sono un po' triste si vede che sono un po' triste così guarda, faccia triste Simone fai una faccia triste a dopo ragazzi si pedala ragazzi volevo farvi vedere il colle Barbisone Primo, perché mi fa ridere tantissimo il nome Barbisone e poi perché quella là sopra è la Santissima, un edificio che loro definiscono un castello, ma non è un vero e proprio castello, penso sia una dimora privata o fu, fu una dimora privata. Lo chiamano castello perché ha quelle torri molto sobri, un po' come la loro chiesa. E quello è il monte dal quale si vede tutta la pianura intorno e domina soprattutto le valli del Francia Corta che cominciano qui, proseguono di lì e sono tutte qua intorno. Volevo solo dirvi questo. ragazzi secondo voi che cos'è quella gabbia lì? che bestie dovrebbe contenere? non c'è niente non c'è scritto niente da nessuna parte ce n'è una piccolina anche lì e... boh! guardate è un tubo di rete non so se lo sapete voi Fatemelo sapere, e ditemelo. La cosa figa di aver avanzato quattro prugne ieri a pranzo è che oggi ho anche la marmellata. <ride> Ragazzi, mi sono dovuto fermare un attimo perché sono nero Ho fatto la prenotazione in un albergo a Milano Che era ok in offerta e tutto E come al solito nelle note scrivo che sono in bicicletta e avrei necessità di ritirarla Non ho mai avuto nessun problema a dover ritirare la bici Qualsiasi albergo ha sempre una stanzina Che okay, tipo a sì, ma mi hanno comunque fatto pagare 3 euro Ma me l'hanno fatta ritirare Altri me l'hanno fatta mettere addirittura in stanza e da questo albergo invece mi rispondono che non hanno posto per mettere la bicicletta io gli rispondo di nuovo dicendo che senza poter mettere la bicicletta all'interno non posso andare in albergo e lasciarla fuori la notte a Milano soprattutto figurati e niente loro non mi hanno più risposto allora tramite booking ho fatto la richiesta di cancellazione senza la penale perché comunque da contratto c'era la penale di 24 euro 25 euro sulle 29 del costo della stanza e dico se è una mancanza tra virgolette tua dovresti avere un occhio di riguardo e dire ok vabbè cancelliamo senza comunque una penale e invece no questi qui hanno voluto comunque addebitarmi 24 euro e 49 quanto sono e una volta che ho visto l'addebito ho provato a telefonargli per chiedergli spiegazioni e tutto questo ancora si è arrabbiato perché ha detto che sono io che non l'ho letto, che di qua che di là e mi ha detto guarda se vuoi io ho un posto auto nel cortile, costa 15 euro ma visto che è una bici posso fartela a 10 euro solo perché sei tu ma vaffanculo e Niente, la prenotazione comunque c'è ancora, ma dubito di voler andare in quell'albergo, guarda, piuttosto gli lascio sti 25 euro, vedo un altro dove mi hanno detto che comunque da loro si può ritirare la bicicletta, devo ancora prenotare anche perché sono solo nervoso e quindi sto pensando un attimo a come muovermi, ma sulla carta hanno ragione loro, perché comunque di legge, secondo Booking, hanno ragione loro, ma... Lo trovo un atteggiamento disonesto anche perché la camera l'ho tenuta impegnata dalla prenotazione alla disdetta forse un'ora da quando mi ha risposto. Quindi. Mannaggia, mannaggia. Niente, sono nervoso per quella questione. Non, non sono diventato povero, eh. non diventerà ricco neanche lui che, che mi ha fatto questo numero. Mi, mi, mi spiace che esista sta gente disonesta, poi davvero dopo il Covid, dopo tutti i problemi che sono stati, devi attaccarti così. Boh, vabbè, intanto mi godo sti paesaggi sull'Adda. dunque, aggiornamento, sono arrivato in un hotel che non è quello che mi ha trattenuto i soldi per la disdetta quei 25 soldi li ho persi ma non avevo proprio voglia di andare da loro e vabbè piuttosto li ho persi, e va fanculo questo me ne è costato gli altri 33 quindi siamo a quota 58 soldi che sarebbe un bel hotel a quei soldi lì si prende un bel hotel e invece sono in questo hotel Così, col ventolone, perché l'aria condizionata ci sarebbe ma costa altri 4 soldi, giusto? Qui abbiamo il bagnettino, con la doccia, tutto qui vabbè, è l'ultima notte, mi sono fatto fregare un po' così, un po' da pollo, la bici l'ho dovuta mettere sul balcone di là, ma almeno è dentro e pazienza, adesso mi lavo, di riposo, decido se andrà a mangiare o no e domani ultima tappa, Milano, Vercelli buona serata a tutti